Ciao! eccomi con questo nuovo video sulle ombre che cosa sono le ombre le ombre sono quelle parti di te che si attivano in certi momenti quando accade qualcosa in particolar modo che va a risvegliare una tua ferita qualcosa che ti fa ancora male e mette a nudo una parte di te che magari non è totalmente in luce che cosa voglio dirti sulle ombre beh intanto che non dobbiamo soffocare le nostre ombre, è bene permetterci di vederle, di ascoltarle, di ascoltare come noi ci sentiamo quando eh, queste ombre si attivano, quando vengono alla luce appunto. Ed è anche importante proprio portare l'attenzione su queste ombre, teniamo conto che quando queste ombre si attivano è perché una ferita hm, è emersa. E quindi è importante andare a lavorare su quella ferita e su quelle informazioni. Intanto se conosci la Divine Connection e se non la, con non la conosci ti suggerisco innanzitutto di leggere il libro eh, che puoi trovare su Amazon. Eh, di leggere il libro per utilizzare il metodo perché il metodo è molto veloce molto efficace e puoi iniziare no, a lavorarci autonomamente perché nel libro è spiegato tutto il metodo quindi se tu vai a lavorare intanto su quelle che sono eh, le tue sensazioni le tue emozioni che queste che sono connesse appunto a queste ombre che vengono alla luce in alcuni momenti, questo ti aiuterà intanto a sentirti molto molto meglio, molto più leggero. E una cosa importante è che tu potrai proprio andare a scovare in quelle ombre il dono che nascondono. Sì perché le ombre in realtà se tu vai a fondo, oltre ad una ferita che magari emerge, quindi ti fa soffrire, nascondono anche delle tue qualità delle tue particolarità che non hai permesso eh, finora di far emergere che non sono ancora emerse o parzialmente o totalmente quindi nel momento in cui tu porti luce all'ombra e l'ombra si trasforma vedrai emergere in te delle qualità delle caratteristiche dei doni che prima non riuscivi a a far emergere che prima magari non sapevi neanche di avere quando, quando noi andiamo proprio a trasformare i nostri punti di dolore emergono delle capacità, delle, dei punti di forza anche a livello proprio di carattere di come noi ci comportiamo nelle varie situazioni della vita. Che non immaginavamo neanche facessero parte del, dei nostri comportamenti quindi senza fare tanto sforzo nel momento in cui si attiva una di queste ombre non cercare di scappare di reprimerle di allontanare le situazioni per forza vai piuttosto a portare luce in quel punto di dolore per lasciare che si possa trasformare ricorda che per trasformare una, una zona d'ombra basta anche una piccola luce, una candela portata in una stanza buia, trasforma una stanza buia in una stanza che non è più buia. Quindi nel momento in cui tu porti attenzione, porti luce in quella situazione, portare luce vuol dire intanto ascoltare la situazione, permettersi di vedere quella situazione, e poi sei lo strumento della Divine Connection, significa anche andare a, ad espandere tutte quelle sensazioni spiacevoli che tu puoi arrivare a provare in quei momenti. Nel momento in cui tu espandi tutto questo, tu immaginati un, una coltre di fumo nero, comincia ad espandere, ad espandere, ad espandere, ad espandere alla fine non c'è più il fumo nero, alla fine lasci emergere quel dono nascosto, quel, quel punto di luce che era nascosto proprio da questo fumo. Quindi tu magari l'hai coperto, l'hai nascosto questo dono per difenderti nel momento in cui tu lasci espandere tutto questo fumo. E lasci emergere quel tuo punto di luce quel tuo dono vedrai apparire nella tua vita delle qualità che non sapevi di avere delle modalità di comportamento che tu non pensavi neanche di poter avere e ti trasformerai nella tua versione più luminosa più capace più forte ma non forte di forza di imposizione o di lotta, una forza interiore e quindi questo ti farà sentire molto più sicuro e molto più in pace. Ti auguro una bellissima giornata, al prossimo video, ciao! Se il video ti è piaciuto lasciami un like e vai sul canale YouTube Patrizia Sette Ducati e iscriviti.